Come saprà l'Assessore, la Piazza dei Piomboni è una zona SICZPS Zps di pregio è situata a fianco del porto di Ravenna, a lato del Candiano. E lungo la banchina dei trattaroli che in realtà è al di fuori della zona SICZPS ma ai confini sono abbandonati già da anni e alcuni cargo e letteralmente spiaggiati e abbandonati sulla riva e la nave Berkan B che ha una storia un po' triste perché nel 2010 fu posta sotto sequestro a Ravenna e l'equipaggio rimase a bordo per, per diverso tempo perché l'armatore era fallito, poi i marinai si gettarono in mare per protesta, poi alla fine fra l'altro nel 2011 uno dei marinai che era rimasto a bordo, ormai solitario, morì a bordo nel 2019, poi nel 2017 la nave fu venduta e cominciarono le operazioni di smantellamento. Durante le operazioni di smantellamento a fine 2017 la nave si, si incrinò e, e si ruppe diciamo, a metà. E questa situazione è stata lasciata lì ad incancrenire, tanto che a febbraio di quest'anno c'è stata una denuncia perché eh, la nave stava peggiorando le sue condizioni e ci sono stati sversamenti eh, di olio e di combustibile in mare. Ehm, alla denuncia non è seguita praticamente nulla finché poi la nave si è spezzata in due tronconi, uno è affondato, l'altro è eh, a metà strada dall'affondare o meno con parti esposte in cui ci sono parti di oli combustibili che vengono eh, riversati in mare. Bene, io penso che la Debba, farsi, debba preoccuparsi e farsi carico di questa situazione perché questa situazione poi impatta direttamente sulla SICZPS. Quindi io chiedo all'assessore se ha intenzione di muoversi, ha intenzione di chiarire di chi sono le responsabilità di questo immobilismo se non ritenga di attivarsi perché quella e le altre navi vengono rimosse perché non possiamo lasciare questa situazione per altri dieci anni aspettando inevitabilmente poi che ci siano dei danni ambientali su queste zone di pregio. Grazie. Mentre siamo impegnati in questa seduta dell'Assemblea legislativa, Arpae, a supporto della Capitaneria di Porto, sta intervenendo in loco iniziando ad eseguire le operazioni necessarie al campionamento sul relitto della Berkambi, secondo le indicazioni e le disposizioni di dettaglio fornite dalla Capitaneria stessa. Eh beh, ringrazio l'assessore che almeno mi ha dato un, una notizia che Arpa è, è intervenuta io sabato sono andato sul posto Abbiamo chiamato i forestali, abbiamo chiamato Arpai, abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco, abbiamo chiamato la Capitaneria di Porto, però purtroppo ci siamo trovati di fronte ad un rimpallo continuo, eh, chiamate questo, chiamate quest'altro. Finalmente, almeno oggi, Arpai va, eh, va a, sul luogo a visitare. Il problema appunto è questo ed è quello dei rimpalli, perché eh, non trovando una responsabilità specifica, eh, alla fine... Eh, tutti sosteniamo dei costi perché l'autorità portuale ha già speso 40.000 euro per analisi di bonifica, ne spende 200.000 adesso per mettere in sicurezza la nave perché non si rovesci all'interno dei canali navigabili e quindi stanno preparando delle palificazioni per trattenerla le navi che devono transitare pagano un costo in più perché devono essere trainate per questioni di sicurezza dai traghetti e poi c'è tutto il costo ambientale. Ecco Io penso che se il sistema avesse funzionato e funzionasse bene quella nave sarebbe già stata tolta dal dall'acqua e sarebbe stata smantellata in, altri in altre condizioni, fra l'altro da capire anche se era... Eh, mh, Fatta bene l'autorizzazione lo smantellamento perché per lo smantellamento poi bisogna eh, seguire delle procedure e, del, e dei luoghi specifici. Quindi io eh, chiedo all'assessore di tenere alta l'attenzione su questa questione perché non possiamo permetterci che la piallassa venga dimenticata per altri dieci anni. Abbiamo anche in sospeso fra l'altro tutto il tema della risistemazione della piallassa che anche lì è... Eh, rallentato con, qualche, con, non qualche, con diversi problemi, quindi questa questione va seguita e noi la seguiremo sicuramente con attenzione. Grazie.